Ciao, sono Electrophere e benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video perderò la vista. No, scherzo, speriamo. Ho comprato questo kit per fare l'ash lift. Perché, allora, per chi non lo sapesse, io le CIA. Ovviamente lunghissime, sono qualcosa di indescrivibile, Solo che um, ho problemi fin da sempre Perché comunque, eh, essendo lunghe, a volte si intersecano Oppure mi vanno a fine dentro l'occhio Ma non che si staccano, proprio che si abbassino e mi scavino tutto l'occhio Quindi ho deciso di fare questo kit, lashlift lift che ho comprato su Amazon E eh, vi devo dire la verità Io già ho già provato a farlo tre volte ma non mi riesce. Quindi oggi mi deve assolutamente riuscire perché mi ci metterò di impegno e lo dico. Quindi, allora, apriamo il, il, ki il kit, il kit. Allora, speriamo di non far volare nulla. Allora, all'interno abbiamo un po' abbiamo visto tutto questo kit. C'è la colla, c'è la permanente, c'è il fissaggio, fissaggio, si chiama fissante, l'olio nutriente, il, il cleanser, che sarebbe quello per pulire. Poi qui ci sono delle spatoline, qui ci sono i pads che sono in pratica dei cuscinetti che si mettono sotto l'occhio E il mio problema è questo, perché ora capirete, perché secondo me succederà anche oggi Però partiamo con calma, cambiamo inquadratura e tutto e iniziamo Guardate le mie ciglia, non guardate tanto le mie imperfezioni perché tanto siamo umani Ok le mie ciglia sono queste già, qua sono tipo un po' alzate, qua basse Qua guardate qua ci sono dei buchi Vabbè comunque Allora la prima cosa da fare È prendere il cleanser Che sarebbe il 4 Che tra l'altro io già ho mezzo finito Ma questo è tipo Perché vi dirò anche gli odori Questo sembra un acqua micellare Oddio Allora questo l'odore è buono Perché ovviamente è un sapone Ah vi ho bisogno anche dei coton. Fioc, si chiamano così eh, Questa pellicola Una pellicola buona ovviamente pulita eh, Io mi sono preparato anche qualche tovagliolo qui eh, Prima lo farò in un occhio E poi nell'altro Allora dobbiamo andare a pulire la nostra palpebra Ok sto facendo il destro Dobbiamo pulire anche le sopracciglia Oddio spero di non... Puliamo bene le nostre sopracciglia e poi tra l'altro io lo vorrei fare anche le ciglia di sotto Però comunque poi sembra che ho un ragno in faccia Ok um, Ora allora che devo fare? Le devo asciugare? Boh. Tra l'altro la cosa strana mia È che crescono più file Di ciglia Non è che me ne cresce solo una Me ne crescono tipo a volte due um, Tre non mi è successo Ma fino a due si sì. Comunque non so cosa fare Uh, no, in realtà lo so, solo che mi sto un po' confondendo Allora, abbiamo pulito la nostra palpebra Nel, nel continuo Nel frattempo che... Nel frattempo che si asciughi Vi faccio vedere i, i pad Allora, ci sono varie misure C'è la S, M1 No, c'è la S, la M, la M1, la M2 e la L Non so perché hanno fatto così tanto... Tanti pezzi, comunque sono tutti qui dentro Sì, lo so come sono combinati Vabbè, io mi sa che prenderò la S Ora, oddio, per trovarli Questo è S e questo è L M Questa è la S Sì, e proverò la S perché Secondo me è quello che è più Quello per il mio occhio Questo è la M Cioè, le vedete come sono? M, M Oddio, mi sento al negozio quando cerco vestiti. Ok, ho trovato l S e S. Vedete, ci sono questi pezzi, pezzi che dovremmo mettere qui. Ora, prendiamo la nostra colla, che è false. Vabbè, è colla. Non riesco nemmeno ad aprire. Dai! Comunque, guardate questo morso di zanzara. Vedete com'è diventato. Che brutto. No, raga, non si apre. Ci sono due opzioni, sentite. Non vorrei. oppure lo sto aprendo al contrario. No! Eh, ma si è spaccata. No, secondo me è successo. che la colla si è tipo. Ma perché? Ma che fortuna ho! che sfortuna quanto mi levo tutti questi anelli che mi sto rompendo le mani ah, nemmeno volevo uscire questo no raga vi giuro io sto mettendo tutta la mia forza sentite che rumore fa ah, ok forse ce l'ho fatta Ah, mi si è fatta male il polso quando provo ad aprire una bottiglia d'acqua ok si sì, si è fatto Ok, ormai gli anelli non me li metterò più. Ah, si sì, vedete? si sì, era tipo... Fatta. Maledetta. Vabbè, prendiamo questa colla. La dobbiamo mettere nel nostro Dix. Dis, uh, nel nostro Pets. Ovviamente, attenzione anche agli angoli. Io si sente, non so quanto devo mettere. Perché ne mettevo tanta e si staccava il Pets. Era questo il mio problema che avevo. Che il Pets si staccava. Eh, si staccava tipo all'angolo Proviamo a non mettermi la colla nell'occhio E quindi non so quanto Colla mettere Vabbè io provo così Vediamo perché tanto Non è che me la sto gufando Perché già so che si staccherà Proprio lo so Lo so appunto Allora chiudiamo il nostro occhio Scusate che se non guardo Ma comunque devo vedere la Lo specchio forse devo soffiarlo che caspita che ne so aspetta forse devo aspettare 30 secondi 1 2 3 4 basta penso che siano passati applichiamo il nostro pets al confine tra Italia e no vedete che già si sta staccando il maledetto cioè vedete come fa Inizia qui a staccarsi e poi mi cade. Quindi o devo stare tipo con l'occhio super aperto. Ma qua mi, mi si formeranno le rughe. Perché forse è una problematica del mio occhio. Siamo con l'occhio super aperto così. Che tra l'altro mi fa anche male stare con l'occhio super così. Dai che hai fatto? Ti sei attaccato? Oddio raga silenzio che forse è attaccato. Eh no Un po' mi buco l'occhio Vabbè forse si è attaccato che ecco, vorrei aspettare un po' Non voglio iniziare a Eh mi sa che qui Guardate qui si sta aprendo uh, Ma perché non me ne vado da una Che lo sa fare E poi... Oh, oddio, oddio raga, fermi, fermate il gioco. <ride> mi serve un altro braccio. No raga, aspettate. Ok, l'ho messa. Ora attaccati perché sinceramente mi è rotto. Cioè, questo kit è maledetto. Proprio maledetto. Ok, ora sto un rompo così per aspettare. Ecco ve lo giuro questo kit è maledetto. Ora, ok, leverò il dito, la rivelazione. Ok, sembra che si sia staccato. No. Forse perché ho l'occhio tipo... Non è che ce l'ha a mandorla, ma... Uh, ci vuole qua la XS, vi capite mai che andate a comprare dei vestiti e vi serve la XS, non c'è mai? A me sì, no in realtà no Perché comunque su Asos ci sono tutte le taglie Ma io basta, lo voglio fare lo stesso ah. Vabbè ora andiamo a mettere la colla nel pet Già me la sto per mettere nell'occhio Mi metto così di lato così voi vedete tutto, riuscite a vedere tutto Uh, anche se comunque questo video lo carico, non me ne frega. Anche se non risulta un nulla, io lo carico lo stesso, perché questa è una prova e che ci ho provato, perché la gente non ci crede, secondo me che ci ho provato, questa è una prova lo vedete voi che si sta anche staccando che devo stare con l'occhio così alzato che non lo so nemmeno so quello che sto facendo comunque c'è questo pettinino che non dovrò utilizzare questo perché volta mi è staccato quasi tutte le ciglia quindi utilizzerò questo e dobbiamo portare in pratica tutte le ciglia in alto e eh, in teoria non vi dico nella pratica perché qui non sta succedendo casa, uh, nulla si dovrebbero attaccare Mi inizia a tremare anche l'occhio allora, Proviamo tipo con il pennellino Con questo coso Che in realtà è una cretinata Perché io ho anche questo Vabbè, Facciamo asciugare prima un po' Io anche questo Proverò con questo Vediamo Proviamo L'ultima volta che l'ho fatto mi, mi si è attaccata tutta la colla alle cie, non si voleva levare più Io mi sto, real, cioè, proprio per mettere a piangere perché non si voleva levare nulla E eh, io troppo piangevo eh, Ma poi sai che anche le mie cie non sono adatte a fare questo trattamento. Perché comunque queste sono, eh, ho tipo la colla che mi è arrivata, eh, tarocca o non so che cosa, infatti, parlando con la mia amica, le ho detto: uh, potrei comprare una colla tipo dei cinesi, tipo quelle per le scia finte, dei cinesi di senza una così, e provare. Vabbè, nel frattempo aggiungo colla perché vi ricordo che ci deve essere tanta colla, quindi ora le vado a mettere proprio nelle mie ciglia, bellissime ciglia che andranno tutte incollate come un topo incastrato. Io non so quello che sto vedendo voi, ma sinceramente, scusatemi, ma mi interessano per ora di più le mie ciglia e il mio occhio. Non voglio assolutamente mettermi la colla nell'occhio o perdere tutte le ciglia, perché sono una delle cose che madre natura mi ha dato, eh, che non ho mai rifatto e mai le rifarò. Forse... Ok, allora questo è il risultato, guardate, è da tre ore, vi giuro tre ore che sto facendo il tutto, io non so come farò a um, fare anche l'altro occhio, scusate se sto con questo un po' chiuso, ma comunque è normale. Ora dobbiamo prendere il permanente che è il numero uno. Mi fa strano girare il video con la porta aperta, però c'è Tiffany ehm, e quindi ogni volta ogni tanto vuole uscire. Allora, dobbiamo prenderlo, sentiamo l'odore. Oddio questo fa proprio odore di, di crema depilatoria Ok dobbiamo prenderlo E eh, lo dobbiamo appoggiare sopra le nostre ciglia così Scusate ma io um, vedo qua nel frattempo il patch Si sta anche un po' spostando Ok mettiamone abbondantemente Ne dobbiamo mettere proprio abbondanti stiamo attenti sempre all'occhio Uh, io comunque non penso di aver preso tutte le ciglia Penso che alcune non le ho prese Alcune si stanno staccando Ma mi sto stancando E penso che farò solo un occhio Sì lo so raga L'altro occhio penso che lo farò domani Perché sono stanco uh, Mi sono rotto Ok allora mettiamone un bel po' Aspettate che Io ne metto un altro po' Abbondo anche se fanno puzza di crema depilatore di pesce Oh mio dio Provo a prendere le altre ciglie sempre con... Oh mio Dio mi sta a prendere nell'occhio. Sempre con queste. Che io ho le cie di sotto anche lunghe. E qui... Oddio perché l'ho infilato così tanto? Eh, io ho le cie anche di sotto belle lunghe. Quindi è un po' si... Si stanno intorcigliando. Non so cosa uscirà fuori raga. Veramente là, questo risultato mette fuoco per favore. Ok grazie. Uh, ora prendo la pellicola. E non so perché ma si deve tenere così. 12 uh, minuti So per dire ore Ok sono passati 12 minuti Forse si sente un po' di, eh, di eco Quindi è meglio non gridare uh, Andiamo a levare la pellicola No raga ma sono... dov'è il mio specchio? Cioè guardate Si sono staccate tutte ma si sono proprio staccate Cioè ne sono rimaste attaccate una, due, tre No ma stiamo scherzando Ok raga Arrivate a questo punto Sapete cosa faccio Mi levo tutto Mi vado a pulire le, le cie e tutto Perché io non ho intenzione più di continuare Fatemi sciacquare il video, Io non ho intenzione di continuare Innanzitutto con questo video E poi di fare questo schifo di kit Che non so veramente chi l'ha realizzato Perché non, si, non è riuscita a fare nemmeno Una dannata colla che attaccasse bene Veramente Che schifo a dir poco Cioè veramente Me ne vado da una Da un'estetista che me le fa lei Perché o sono io che non sono capace Ma comunque l'avete visto Ero anche live su tiktok Questo non l'ho detto la gente che le su TikTok l'ha visto come l'ha fatto. L'ho fatto benissimo, ho seguito tutti i passaggi. Non capisco perché io forse le cie troppo belle e quindi il, il kit non prende con chi, per chi ha le cie troppo belle. Non so se questa è la situazione o, o è un'altra, ma io non ho più intenzione di continuare con... Uh, sì, ok, mi se ora sembra che ce l'ho un po' più alzate. Però uh, non posso perdere un occhio per avere queste cie un po' più alzate. Cioè, ok, perché comunque... Io ho fatto solo la... Ho fatto solo la permanente, non ho fatto anche il fissaggio. Quindi se avessi fatto anche il fissaggio, il fixing, secondo me sarebbero risultate anche buone. Ma eh, il problema è che... Ho dovuto interrompere il, il trattamento, qua il lavoro. Perché sì, ok, guardate che sono belle, caspita. Però, uh, scusa, non, mi, non posso quasi perdere un occhio per fare... Questo effetto Cioè ok guardate Sono molto belle Un attimo che vi zoom Scusate raga ma c'è Per ora Ok vedete come sono molto belle Mi piace guardate che sono belle i miei occhi Vedete sono belle Rispetto a questo eh Però sono anche un po' bagnate Penso Poi la colla ti si appiccica anche all'intestino no, Una cosa indescrivibile La... oddio La... il cleanser mi è caduto tipo 20 volte a terra eh, Ma era anche poco prima che lo facessi cadere a terra 20.000 volte eh. E ora basta perché... Eh, oddio no Ok anche da lontano vedete Questa si sì, è più alzata, questa di meno però comunque il kit secondo me non è valido O almeno su di me non funziona Questa è la mia Là c'è anche Tiffany che dorme Non so se si riesce a vedere Ah no non dorme sveglia lì Vabbè comunque questo è il mio oh, Il mio pensiero Quello che penso io Scusate se sto video un po' caotico così Però comunque Purtroppo c'è delle inquadrature difficili Poi erano successe anche diversi imprevisti Eh, Non lo so Boh Penso che sto... lo utilizzerò per fare le C. Ma in realtà le sopracciglia non le voglio. Tipo alzate così, no, a me non piace. Però le vorrei, tipo. gliela farei la permanente. Tipo alle C. Alle sopracciglia, per farle stare sempre ferme. Quella è una cosa positiva. Però non lo so, boh. A me. Ehm, non mi ha soddisfatto. Ecco. Mi aspettavo molto di più da questo kit. Quando l'ho comprato, E non mi aspettavo tutta questa delusione. Perché? Perché assolutamente no, perché comunque il kit è costato tipo 12-15 euro Quanto è costato è costato, non è ora qui il prezzo Però comunque, metti che, non lo so quanto lo fanno pagare Quanto lo fa pagare un estetista, a farsi il lash lift Ma eh, penso che, vabbè, sì che anche poi qui puoi fare più, eh, più Te lo puoi fare più volte Non lo so raga, mm, a me non ha funzionato Questa è la mia opinione, non posso dire che ha funzionato se è, E non mi ha convinto per nulla Io non lo andrò a utilizzare più Perché comunque non funziona Su di me non funziona L'ho provato qualche 6 volte Molte volte l'ho provato E per me non è valido e non funziona Questo è il mio pensiero e questo è quello che penso E nulla Ci vediamo non so quando con un prossimo video Vi ricordo che qui in infobox ci sono tutti i link Per seguirmi sui social Sia su Instagram sia su TikTok E nulla ci vediamo non so quando con un prossimo video Ciao ciao